Abissi a due passi. È tempo di alta marea. I desideri sono sommersi, tenuti a fondo dal peso della leggerezza. Serve una pennea per visitarli. Ora a galla solo doveri. Avistati da riva, non serve avvicinarsi. Ci fidiamo della bandiera che sventolano. Allora mi tuffo, trattenendo respiro, fino alla visita di bassa marea. Lieto vivere. Compito umano, comunicare il sentire che sento dentro e percepire cosa viene da fuori. L'esterno non si comprende se già non radicato in me. L'interno non si trasmette se nell'altro non mi immergo. Camminami. Dove sei adesso? E con te i tuoi pensieri vorrei essere il ponte che vi distanzia. dubbi notturni tra quattro ore sono le otto. dormire ospettare l'ingresso in società e cadere nell'epnosi quotidiana del non vivere per riuscire a pagarci la vita e al pin che io racconto appena nato per forza deve avere un nome questo giorno o può passare, morire senza che gli si chieda come stai magari oggi non so nulla di ieri sovra pensiero scrivo perché non sei solo o sola scrivo perché mi stai leggendo non passa se vuoi risposte non chiedere se cerchi la tua ragione non ascoltare il calendario si è fermato a dicembre. Forse ha chiesto di me. Altri da me. Per, periodi di porte chiuse, lucchetti, chiavi ruginite. Altri saranno lì a spiegarti le mie parole, i gesti e i silenzi. Di altri ti occuperai. sola cosa. Una sola cosa devo fare. Vivere dall'inizio alla fine. Si tratta solo di accortarsi sul quando. Grazie. Ciao ciao.